Zucchero, 3 cd e un dvd per la raccolta Live Ted. Un cofanetto con 3 cd e un dvd con il concerto all'Arena di Verona, più tre brani inediti, questo è Van Ted, The Best Collection, la raccolta che Zucchero pubblicherà il prossimo 3 novembre. Il cofanetto sarà anticipato dal singolo Un'altra storia. Disponibile sulle piattaforme digitali dal 13 ottobre. Una copertina vintage per il singolo. La copertina del singolo è stata diffusa dallo stesso cantante sui suoi account social. La cover ritrae un giovanissimo zucchero in bianco e nero e con i capelli lunghi. I fan si sono scatenati con i commenti, chiedendo al cantautore Emiliano l'anno della foto. Qualcuno, invece, ha notato l'incredibile somiglianza di zucchero con la figlia Irene, che ha seguito le orme del padre nella musica. La raccolta Vanted, The Best Collection, sarà disponibile anche in una versione deluxe, in uscita il prossimo 10 novembre, questa versione conterrà ben 10 cd, compresi tre dell'edizione standard, il DVD documentario sull'Arena di Verona è un 45 giri. La tracklist dei tre cd. Van Ted, The Best Collection, ripercorre tutta la carriera di Zucchero, suddivisa per anni. Ecco la tracklist delle canzoni presenti nel cofanetto, CD1 Best of 8590, 1. Overdose, D'amore, 2. Con le mani, 3. Dune Mosse, 4. Diamante, 5. 6. Non ti sopporto più. 7. Rispetto. 8. Eyman. 9. Come il sole all'improvviso. 10. Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica. 11. Il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna e dietro una pendina di stelle, 12. Un piccolo aiuto, 13. Senza una donna, 14. Madre dolcissima, 15. Diavolo in me, 16 Hai scelto me, CD2 Best of 9005, 1. X, colpa di chi? 2. Baila, Sexy King, 3. Vanessa Carlton, 4. Il volo, 5. Blu, 6. Rossa mela della sera, 7. Menta e rosmarino, 8. Aum, 9. Ridammi il sole, 10. Dindondio, 11. It's all rigged, la promessa, 12. Puro amore, 13. Eccetera, eccetera, 14. Scintille, 15. Così celeste FT. New Orleans Gospel Show Ear, 16. Miserere FT. Luciano Pavarotti, CD3 Best of 05 1. Un'altra storia, inedito, 2. Allora canto, inedito, 3. Sping e Liget, inedito, 4. Partigiano-Reggiano, 5. 13 buone ragioni, 6. Ci si arrende FT. Mark Knopfler, 7. Voci, Namanama versione, 8. Vedo nero, 9. Shokaback, 10. Occhi, 11. È delicato, 12. Love Solar 1 13. È un peccato morir, 14. 1 chilo, 15. Alla fine, 16. Bacco per bacco, 17. Amen, 18. Un soffio caldo, 19. Il suono della domenica. Zucchero è ancora in tour. Intanto, il bluesman emiliano è ancora in giro con il suo Black Cat Tour, il tour internazionale che l'ha visto esibirsi in Europa, Nord America, Oceania, Asia e Africa. E ora tocca al Sud America, i prossimi concerti sono previsti per il 13, 14 e 15 ottobre a Buenos Aires. Sul palco, Zucchero è accompagnato da musicisti internazionali di altissimo livello, Brian Auger, Andrea Witt, Kat Dison, Polo Jones, Doug Pettibone e tanti altri, per uno show imperdibile, sold out in quasi tutte le date.